Ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo video di Super Mario 3D World E andiamo a sconfiggere questo gombruno Nello scorso episodio siamo, abbiamo fatto la parte sotto del mondo e il livello che dovevamo fare con Mario Poi alla fine ho preso la stella Adesso ammazziamo questi gombruni è facilissimo ammazzarli guardate Ok E stellina verde se la riesco a prendere Ok perfetto Ok, comunque non sentirete l'audio perché c'è stato un piccolo problemino con la registrazione. Vabbè, e comunque, e punteggio: ok, perfetto. Adesso andiamo al prossimo livello. Perfetto, ammazziamo questo tizio. Ok, prossimo livello. Ah, ho capito questo qua qual è, raga: questo qua è un livello difficile ma bello dove praticamente si possono sdoppiare. Letteralmente, il Luigi. Adesso vi faccio vedere: prendete la ciliegia e boom, doppio Luigi. E si è bloccato già. Mamma mia, neanche abbiamo iniziato. Ok, perfetto. Mamma mia, e allora? Siamo due Luigi. Double Luigi. Mamma mia, ok. Dopo questa imitazione, andiamo avanti. Un fiore di fuoco prendiamolo. Così, non so, magari ce lo consiglio il livello. Adesso. Andiamo avanti Si sì, si è bloccato l'altro Luigi È un po' tutto un casino adesso Comunque dovremmo prendere anche le stelle verdi Anche questo livello ovviamente Dobbiamo prendere le stelle verdi Ok eccone una Neanche a nominarla E qui cosa c'è? Un altro fiore di fuoco E, e l'altro Luigi si è rotto Si è rotto tutto Sì, che bello raga Vi ho detto questo livello è bello ma è difficile Cioè davvero Tanto per coordinare i Luigi è difficile Ok perfetto e torniamo su. Ecco, adesso si sono rotti. Ah no, ecco, perfetto, ho risolto tutto. Perfetto ehm, Allora, saliamo. Andiamo nel tubo, va meglio. Ok, uno, due, e terzo è morto. Ok, no, perfetto. Saltiamo e entriamo. Perfetto, sto dicendo un po' troppo forte Perfetto, non so perché, Ehm va bene. Ah, qua, raga, ecco, mi hanno ammazzato un tizio. Qua è difficile, raga, perché dovete spingere tutti e due. Ecco, uno mi è andato là dietro. No, raga, è impossibile. Dai, Luigi. Perfetto, ok. Allora. Luigi, ecco, è andato giù, ma... Dai, Luigi. Ok, riuniti. E eh, no, è... Eh. Fermo, dai, ma che cazzo problemi hanno questi Luigi no non andare lì no raga impossibile <ride> ok um. dai ancora no oh finalmente raga mamma mia ci ho messo tantissimo dovete andare nel terzo tubo ecco vai Luigi perfetto e andiamo qui prendiamo il checkpoint e eh... oh altre ciliegia qui ehm, blocchi Ok, ci sarà un blocco in più adesso. Tre siamo. Vai che diventiamo quattro. Datemi le ciliegie No, sono morti tutti e due. Non ci credo, neanche il tempo di prenderli. Qui. Che devo fare? Ah, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito. Pr praticamente uno deve spingere giù e l'altro deve spingere sotto. Ecco, vai. Ecco qua, prendiamo il timbro. Eh no, sono caduto, non ci posso credere, raga. Va bene. Aspettiamo che se ne va via. Perfetto. Adesso lo prendo sicuramente. Perfetto, l'ho preso infatti. Ehm, qui... Monetine rosse. Ok. Sette... Vabbè, l'ultima. Adesso qua ci sta un Fire Bros. Credo che si chiama così, non lo so poi. Ehm, credo che sia fratello fuoco. <ride> sì, Fire Bros. E... Ok. Ok anche l'altro è entrato E qui raga no Ci servono 4 Io sono in 2 Guardate vedete qui Quattro. No Emo No raga devo rifare il livello Non è possibile Non è che si può comprende in un certo modo qualcosa No eh Vabbè facciamo lo rifaccio quindi eh, niente, vi faccio un taglio perché. Mh, perché sì. Quindi eh, ci vediamo dopo. Ok, raga, come vedete ho preso la stellina che mi mancava. E ci ho, vol ci ho voluto tantissimo. <ride> e niente, adesso eh, andiamo nella casa mistero. Che è di qua. Ecco qua. Entriamo nella casa mistero. La casa mistero è divisa in eh, tante in un po' di stanze. Diciamo 5 stanze. O sei. Se non mi sbaglio 6 perché ecco. Ehm. E ci sono dei nemici da sconfiggere Perfetto Per esempio sti gombruni ecco, E prima stella pesa 5 stelle però la prima stanza è contata come 6 Quindi 6 stanze ehm, Perfetto Anche questi Gu, eh, Koopa ammazzati Ammazzati Beh. Ehm, Ok prendiamo la campanellina Perché mi sembra più bella È meglio secondo me del fiore di fuoco ecco. E sti struzzi veniamo Ammazziamo pure sti struzzi E Ma lo, Ok perfetto No non riuscivo ad ammazzare Ok presa stellina Ultima Stanza Con il fire Bros E Mia madre Vabbè mio, Mi ha levato la campanellina Ma vabbè chi se ne frega Ok Livello completato Adesso Andiamo a sconfiggere Boom boom e sì, stavolta non c'è Bowser, ma c'è Boom Boom. Ok. Nel prossimo mondo comunque sia per dirlo. E andremo con Peach. E. Ok. Andiamo nel castello di Boom Boom. Anche questo livello è difficile. O almeno credo. Questo carro super armato. Beh. Ok, allora. Iniziamo. Allora, sti cosi, ammazziamoli ma, ma non ci posso credere, sono andato a finire proprio nel centro Una possibilità su una, su un miliardo e sono andato proprio nel centro, vabbè E prendiamo funghetto Perfetto Ehm, andiamo avanti Spacchiamo qui Uh, qui c'è qualcosa Vediamo Un fungo Vabbè, vabbè Eh, lasciamo stare, dai Qui, cosa c'è? Niente, niente Oh, ho capito questo qui Molti, questo qua l'avranno visto da Super Mario Maker 2 ma Super Mario Maker 2 ha preso questo da, appunto, sto gioco Sono morto, che, che bello, wow Andiamo Vabbè, li facciamo tutto il livello Allora, adesso io questi qua li schivo Non li voglio proprio vedere Se no, ci rimuovo come prima Qui adesso... Un fiore di fuoco Che bello Adesso Andiamo avanti Allora Qua non c'è niente Si è bloccato il gioco raga wow, che okay, ok ok ok Perfetto per un attimo si era bloccato il gioco mi Ehm Va bene Prendiamo Questo Ok l'ho preso Adesso Tiriamo cannonate a tutti, mamma mia Vai Ok, spacchiamo anche qui Ah, qui ce ne stanno altri bonus extra per le. Magari se giocate in tre Ok e Una stella presa, perfetto Adesso ne mancano altre due E dove saranno le altre due? Non lo so E... Allora Ah no, sì, l'ultima stava... Va bene, lo vedrete poi Allora Perfetto, spariamo Ok. Comunque per, tanto per dirlo, la mia voce è registrata dopo il video, quindi non la sto registrando mentre il video. Ok, una tassellina. E quindi perché la mia voce era boostata, non so bass boosted, non so se la conoscete. Era la mia voce che era tutta bass boosted, non so perché e quindi devo registrare non il video, ma la voce. Ok. Quindi io so già dove sta l'ultima stellina <ride> Era qui dietro Quindi io devo rifare il livello Quanto sono contento vero Mamma mia E va bene andiamo E adesso Scontro con Boom boom Perfetto Vai È facilissimo ammazzare boom boom O almeno credo Cioè è abbastanza facile Ok, allora Adesso quando lo becchiamo adesso eh, Dovrebbe Sì, diventare invisibile Perfetto, si sì, è diventato invisibile Allora, scriviamolo con agilità Ok Ok Adesso spariamogli e abbiamo vinto Wow Ok Ok, prendiamo il tempo extra Non so cosa serve, ma va bene e salviamo un'altra fatina Adesso e Prenderò l'ultima stella Off camera E niente Quindi e salviamo la fatina Eccola qui Una fatina molto bella gialla. E adesso Luigi Number one ho, ho, Ok e Usciamo dal livello E vi ho detto la stella la prenderò l'ultima la prenderò off camera E nel mentre andiamo nel No, anzi non ve lo faccio vedere il secondo mondo Perché se no poi devo ritornare indietro Ecco, allora Saltiamo la scena di lei Che tipo ci fa il ponte Adesso lo farà, ecco E il mondo è... L'avete visto un po'? Aspetta ve lo faccio vedere meglio Ecco Ok Eccolo qui Non so se vedete Vabbè si sì, è quello là e lo faremo con Peach. Quindi raga, il video finisce qua. Ditemi se vi è, se vi è piaciuto questo video. Bye bye.